Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 e oggi continueremo Kirby's Adventure Wii. Allora, nella scorsa parte abbiamo fatto metà del mondo 5. Ora faremo l'altra metà del mondo 5. No, facciamo un quarto. Un attimo. Cosa è salto l'ultima volta? Allora. Qual è l'ultimo livello? Questo è. Ma allora. Lo ricordare? Non fa niente oh, Allora, finalmente siamo alla fine del gioco Questo qui è l'ultimo mondo è Il mondo 5 Frontiere. Ah si, sì, ecco Pieri, sentiamo No, dici. Ah, no, no, no, era Waddle D perché tu mi hai detto all'inizio eh, No, usa Kinder Eder. E poi io l'ho cambiato con Waddle D e mo sei Kirby Eh si sì. Oh Marco! Bravo Marco Un inizio davvero strepitoso di... Cioè però davvero iniziare con uno, uno scarpone è davvero una, una scelta... Tanto dopo ce n'è un altro Si sì, lo so, adesso non serve Te l'ho detto anche l'altra volta, l'altra volta non la mi hai creduto Lo stavo facendo ironicamente il non credendo si ci ha fatto ricominciare tutto il livello non è non è successo cioè no c'è fatto ricominciare lo spezzone che abbiamo fatto Stefano aveva usato il coso Ho usato il lo scarpone come no? si ho usato oh riguardati il quarto video aspetta aspetta aspetta lo scarpone mm. Lascia stare. Ma lei se non so of the te è più pesante. Tanto ora l'avremmo dovuto abbandonare, quindi fa lo stesso. Appunto che ci serve? Ci serviva per la sfera. Era bello spesa la sfera, perché prima non volevi di aprire? si può separare sì, solo, però, solo in armi, le non cose non... rischiose e mortali le faccio io sennò no poi dobbiamo rinunciare le cose che ti ammazzano con un colpo le, le devo fare io sì, quello che ti ammazza no? con un colpo sono tu guardi. e io pensavo così invece mi tocco a palla di fuoco va bene? Mm -hmm. Allora, qui ci dovrebbe essere qualche abilità speciale. Io prendo lo Io adoro sto tempo E posso correre. Supponta. Ah, ehm.. Um, abbiamo Kirby Sarales, quindi il prossimo. Uh, non li decidete voi le specie le abbiamo già tutti pronti e quindi sì non li decidete voi però lo, lo volevo dire in, in un modo meno sadico. Sonic, oh. sadico comunque io sto notando che noi, noi parliamo solo con noi stessi parliamo di, di cose kirby martellino parliamo mm, eh, solo con noi cioè, no, non parliamo tipo del gioco diciamo wow il super martello no eh, infatti non... Non... stiamo parlando di video nostri ma oh, è un caso solo di solito non parliamo a un certo punto quel video scemo chi legge uh, avevamo fatto un intero discorso su tipo uh, un discorso ironico su uh, no. Non iscriveteci, non iscrivetevi al, al nostro canale, fa schifo, come del genere. Ah, e ora stiamo parlando di questo, stiamo, stiamo divagando. Allora smettila di parlare questo. Quando... Niente, abbiamo, abbiamo sconfitto i giullari della scatola sorpresa malvagia. Cosa? Che significa? Quelli ha messa una scatola sorpresa. Ah, cibo! Chi è? Chi è questo strumento? Qualcuno ha mangiato pesanti stasera. Appunto. a pomba. A pomba. Potentissimo. Madonna. E ecco. di... <esigkeit> <Ma's> <Maga> <từ> quanto è potente. No. No. Aspettami. Dicevo, scemo. Sì, io mi dimentico sempre Che io supporto. so parare Vai! Super potere! Fire! Non è che tu con questo puoi fare qualcosa? Col no, il non, eh. non cambia, è sempre Kirby In Kirby Star Wars invece è sempre il laser E mi sembra, la. mi sembra anche giusto, giusto Non è che potevano mettere un costo per, per ogni alleato Perfetti qua sì, ci sono cinque alleati. Yeah. Ne, neanche, neanche perché Kirby ce l'ho uguale a Kirby alleati. Ah, buona. Non sono alleati, sono semplicemente secondi giocatori. Kirby dall'altro mondo. È un altro Kirby. In tutti i giochi ci sono tanti Kirby. Non è vero, non è vero, Kirby ce l'ha solo lui. Sì, è come gli i balletti di gruppo. Che quando. Ti lo... clonava. Eh? Ti clonava. Appunto, quelli sono tanti piedi. Sì, ma dovevano essere tutti rosa. Cioè, il gioco non è a colori, però non era. Per sicuro non erano gialli per firmi. No! La mia stella è stata fermata da quella potentissima barriera di, di, di cemento. Di, di materiale. <ride> di materiale. Di bianco e nero. Di grigio. Sì, se non c'è. Se non venivo io non ti lasciavo morire, lo sai. So. Allora, aiutini devi prendere lancia. Tu prendi questo. No, io prendo guarda. Va bene. Uh -huh. Prendi tu l'ancia. Ok. Perché hai cambiato personaggio? Eh, perché ora è Vai, non c'è l'ancia. Ma tanto l'avevo avevo preso nessun danno. No. Anche io sono un elicottero, guardami, guardami mamma! Perché Kirby è Kirby, quindi è più potente. Tieni te la lascio. <fri> eh, volevi? Lui voleva. Lui Lui voleva. lui. vai, vai, vai, vai. Ti prego, ti prego. Dai, non ci si vede. Mio, se li vedo, c'hai i temi preferiti. Mmm, tanta Ok. E così lanciando scorreggere i piedi. E fu così che abbiamo finito il mondo 5. Sì. No. <ride> e così lanciando scorreggere i piedi i nostri eroi. I nostri eroi, eroi sì. Riuscirono a, a scalare la torre con una scala. Ma quindi hanno scalato come scorreggia dai piedi oppure con la scala no è proprio, proprio erano da, stupidi, lo stupidi hai sbloccato delle abilità disse Magolore Lorenzo Magolore Mago Lorenzo, Lorenzo. Buu, buu, buu. allora Kirby possiamo fare una cosa? ciao no no no non è, è carico guardi quella, uh, no che io tengo lottatore tu ti prendi le abilità dei boss uh, Intanto prendi una abilità per cominciare Va bene, anche io devo sì, tenere la... Questa è la mia abilità preferita. A me, a me. Tu usi la spada, io so, uso ricca in Q. Non è vero, usi soltanto. Ma solo me, ricca in Q. Vai, vai... Oh no, spara. questo... Prendi spada, muoviti. Stai attento. Ma io devo essere un altro. No, non fa niente. A questo un livello purtroppo è un'eccessione. Avevo già fatto un'eccezione all'inizio perché io credo Ma che fosse questo Mi dovrei riguardare il video Se vuoi puoi prenderti l'abilità consigliata No, io okay. ho si peggio per te Mi seccai nel cuore, Eric No, ho sbagliato La spada fa schifo la sai usare se non la sai usare no se la sai usare posso... io prendo Guarda, le... ti prendo le tue stelle Aiuto, pre... no. ah! Ah! bravo Marco bravo prendilo vuoi evitare di lanciare l'abilità stessa... nello stesso punto vai distrutti Io ti porto questa, la vuoi usare nella prossima battaglia? Mm, no. Ok. Tu sei il mio coach. Oppure il mio sensei visto che c'hai la... Una... Vuoi raggio? No. Ok. Per... Voglio roccia, ti ho già detto che è la mia abilità preferita. E sei scaso, allora, l'abilità migliore per me. Per te. A me piace un casino roccia, soprattutto in un'altra lecola per te. Perché si può fare così Cioè, puoi correre senza un mincino No, te la volevo prendere, vabbè È inutile No, per, per tenertela tu Marco, Marco, Marco, Marco Perché sei stupido Che ne so, Ma cosa morto. che ne so, perché non sei attento beh, vabbè. Ma vabbè No, no, è un corno, dobbiamo rifarlo ci vediamo tra poco ok siamo tornati finalmente abbiamo dovuto ricominciarlo varie volte anche e abbiamo deciso che lui deve avere le vite io dovevo portare qualcosa poi alla fine non mi l'ha fatto prendere e ha detto che non ci serve infatti non ci serve tu hai detto che non ci serve oh. e infatti non ci serve Cos'è che questo posto è stato preso da Chiebis avvenzione? In cui ci sono tutti i mini boss. e ha pure il penultimo livello del, del gioco E anche qua lo è! Sì! È come se tutti ci credono più posti è così! Non dire niente sulla vita plasma. Qual è plasma? Dai giochi vecchi stanno. Questo è letto. E anche Kirby. Hai visto quando ci serve spam pack? Olle. Oh, oh abbiamo King King Kirby Kirby spam pack. <ride> ok, abbiamo finito questo livello con niente bonus di squadra. <ride> <ride> oh mio Dio! <ride> No, ah, perché i mini boss contano come nemici. Quei nemici lì che c'erano prima delle, delle porte, non li abbiamo uccisi, li abbiamo soltanto <ride> quasi uccisi, però siamo entrati prima. Stavo sprecando troppo tempo, ok. Vabbè, boss livello sa Ok, finalmente. È per un, per un boss panzone o un, un amico panzone? Allora... Lo prendo io il coso, ti prego. Lo prendo io la, la, la sfera d'energia energia quando... sfera aspetta non entrare la cosa la eh, che dici prendo elettro oppure cioè lascio elettro oppure prendo volo prendi il cazzo sì, sì, no voglio no. prendere l'aula lo sapevo ti sto per dirlo voglio cioè, prendere la dai ti prego cosa? fammi prendere il coso no E eh, è tanto eh, è una fin Ma... sì, sì. Tanto sta già qua, non c'è nessun boss, quindi farò prendere a me per il e devi fare la gioia. Ah. <totipotipos> <tipos> oh, che cazzo. Chi mi ha detto ti sei reso conto che quella è luce. Ma io essere gatto! Gatti inseguire luce! Non è un gatto, è un pinguino! Non lo so! It's not my fault! Non è il tuo fault! Eh, abbiamo già tolto un po' di danni e non abbiamo preso nessun danno grazie, tutto io che sto facendo non è vero, i danni iniziali li ho fatto io non è vero, io, tutti questi li stavo facendo tutti questi danni sì, tutti questi danni, ma non tutti i danni ora allora qua come si fa? ora allora qua io non sto prendendo danni Senta Senta finito. Seconda finito. fase Attenzione. Seconda faccia Aia il mio primo danno Dai l'abbiamo quasi ucciso Manca poco alla sua fase finale Oh una fase finale Capito. Aia l'ho fatto danno Oh no, è una palla! Oh no, ho sprecato Perfetto. le mie abilità! Che cacchio fai? Ah, ti ho già detto di non dire cacchio! Dov'è? Eccolo! Uh -huh. Eh sì, io lo sapevo già che succedeva. E probabilmente tutti io... lo sapevano Persino le ah, cose che... Non so i slide, che non hanno mai giocato a sto gioco Ma sanno. anche no non è vero. Quelli che non hanno visto nessun video però non lo sanno Parti sotto! E se hanno finito il gioco? Ah, e se? se hanno giocato al gioco e non vi viste nessun video? Lo sanno! Ah, no! Tu si potevi spostarla là, come lo sì. stupido sei rimasto! Stai morendo, di di di di, è meglio se ti morti un braccio! Così recuperi il saluto! Ah guarda c'è un BD, lo vuoi? No, no. <ride> Mordi, guarda. aio! Non riesco a prenderlo! Sì, e fai di teletrasportarti! Ti ho ucciso! Scusa. Mi hai colp colpito! Che cos'è quello? Cosa? Era apparso un tappo di sughero! <ride> oh, Ci oh, penso io, ti salvo io! <ride> Attacca! Uh, ecco, vieni. attacca! Lo sapete che si poteva fare con la spada? Cioè si doveva fare con la spada in <ride> yeah, ho pure io! in realtà. pure L'ho fatto pure io! L'ho prima no io! L'ho preso pure io! L'ho preso pure io! L'ho preso pure io! L'ho preso pure io! L'ho preso pure è più figo da vedere che, che chi è che vi salta al posto non <ride> ho capito ok basta che ce la cazzi ora Yey. <ride> non si spacca tutta la nave sì, no? Silenzio. no non si spacca niente mi sono lanciato una bella basta sta cadendo una meteora sulla nave non capisci? Basta che il buon no, d'ora! Il buon sì, esiste. Esiste. esiste! Che un asteroide mi colpisse se c'è mago grasso! Oh no, non lo è collo, quindi vuol dire che e è grave, grave. ce l'hai fatta Kirby, allora è completata, bravo, bravo, sei un. Sei un obeso, adesso come promesso <ride> ti porterò. Fai le valigie e andiamo al mondo mio casa! Al <ride> mondo mio Silenzio! <ride> mondo camerette! Come vedi, questo computer è così avanzato che non sa fare nemmeno il più due. Possiamo andare tramite questa freccia fino a casa mia! cliccando questo pulsante la nave esploderà e quindi voi rimbalzerete fino alla mia, alla mia casa Siete pronti? Marco, Marco, sta, schiatt Marco sta schiattando Che bello, Il fatto dei robbi Basta, ce siamo cosparsi di brillantini Questa, il glitter No, stiamo Mio precipitando, c'è un drago con gli occhi luminescenti che sta per attaccare <ride> la nostra nave L Ho trovato gli ametti Kinder <ride> È così pericoloso che non stiamo scappando Oh no Boom Sono potentissimi. A quattro Quattro! È un idra Perché non do una testa al cavallo senza testa? Al cavaliere Stiamo tutti dormendo, svegliatevi ragazzi Non è tempo di dormire, dobbiamo andare a casa mia Questi simboli non significano Mi significa con... giocare alla Nintendo Switch Questi simboli non, non significano nulla Quel drago è cattivo Quei... Quelli là sono teschi di gatti Oh no I miei occhi sono ingranditi improvvisamente E le mie orecchie da gatto Si sono abbassate Kirby capisce una cosa <ride> No, senti, Kirby <ride> capisce una cosa Ehi, senti, le tue orecchie fanno schifo così Cazzale, Ciao. Noi ce li andiamo alzale. Noi ce li ne... andiamo Che schifo o A me non me ne frega niente Bravo. Ok, ok, li alzerò le orecchie! Le alzerò, gli alzerò. Oh, Sono bloccato nel computer, aiuto Kirby si, re Kirby si ricorda una cosa in quel momento Non aveva fatto colazione Ma poi si corresse Kirby fa sempre colazione che riparbo <ride> ogni 20 minuti Quindi, quindi basta, basta che, basta che sprechiamo tempo quindi nella prossima parte di kirby triple deluxe adventure we allies star uh, cose fan Park uh, faremo, inizieremo il mondo 56 L industria involtina dove noi mangeremo degli involtini primavera davvero sublimi e eh, che indedeggola come è felice io vedo non... a mettere non... chiunque non mi dà l'involtino. Non vede l'ora di mangiarlo. E Kim invece come dire? Eh, beh sì, ci sto. Quindi ci vediamo. No, alla lui prima... si prepara a rubare gli involtini di Kim, vedete. <ride> e lui è arrabbiato. <ride> Se li risuppia. Uh, quindi il mondo 5 in realtà non era l'ultimo mondo. Wow. <ride> e ci sarà questo mondo ancora. Quindi ci vediamo alla prossima parte. Ciao.